Salve a tutti ragazzi sono S2004 e oggi in questo video che doveva uscire ieri vi spiegherò cosa ho fatto l'altro giorno che l'avevo registrato un po' prima e... le cose dell'altro giorno più quello che ho fatto che ho fatto allora um... Questo ci arriverò dopo. L'altro giorno stavo dicendo che avevo fatto questo. Cioè avevo, fa avevo fatto nel video. E, e boom, non sto a dirvi cosa ho fatto. Ehm... Invece altre cose che ho fatto, probabilmente in questo video parlerò soltanto. Altre cose che ho fatto è togliere le canne di bambù qui perché tanto ormai non mi serviranno più visto che ho completato tutta la, la zona delle librerie e a 30, ve lo posso far vedere così, 30 quindi mm. tocco di velluto, mm, mi piace ma quanto costava? 19 cavolo, non ce li ho se in questo video riesco ad arrivarci lo farò e praticamente l'ho provato ad abbellire così eh, con un po' di lapis e tutto poi non mi ricordo se ve l'avevo già detto ma ho fatto più, più strade e ho migliorato un po' il piccone e allora stavo dicendo che ho migliorato il piccone infatti adesso ha efficienza 4 e indistruttibilità 2 e poi mi si è rotta la pala quindi appena avrò 30 di esperienza la migliorerò ehm poi altri miglioramenti che ho fatto sono qui nel pozzo ho messo della pietra luce, la luminite o la glowstone, come la volete chiamare. Ehm, ecco sì, poi dopo adesso ho dei gatti, diciamo che li ho addestrati. E penso che gli darò dei nomi, sono tre, uno è in casa e l'altro è qua sotto. Ah e poi un'altra cosa che volevo dirvi Ho tolto le botole da qui perché era troppo difficile salire Quindi ecco il gatto è qui E poi gli daremo dei nomi Li potrete scegliere voi nei commenti Siccome vorrei farvi scegliere anche a voi ehm... Altre cose che ho fatto L'arco non lo so Adesso è migliorato così e poi dopo negli ultimi tempi stavo eh, mettendo allestendo una zona qua, qua sopra le montagne e, cioè si sale da qui più o meno si sale da dove vuoi forse farò anche una scala per salirci dove ci sono tipo delle, delle foreste tutte queste cose qua dove vado a prendere il legno eh, qui ho fatto anche un una zona per i polli e invece qui ho fatto una mega farm di... cosa è successo? una mega farm di grano però adesso è tutto qua dentro e quando ne avrò poi bisogno è tutto lì poi un'altra cosa che ho fatto è mettere dei cactus qui così se ne abbiamo poi bisogno, tipo del verde o comunque di qualche, eh, non lo so cos'altro, possono servire i cactus, vabbè, qualche farm, credo, sono qui. Ehm... Se, mi sono perso, se vi siete persi qualcosa e io non ve l'ho detto eh, ditemelo nei commenti ehm... ah ecco sì, un'altra cosa che volevo dire che in questo video volevo ehm, farvi vedere che ho pescato molto in questi giorni eh, si può dimostrare da tutto quello che c'è qua dentro però il più è là sotto in cantina e ho pescato questi mh, nautilus e con i nautilus una cosa molto bella che si, possono fare nella, che si può fare nella 1.13 sì. con il cuore del mare e i nautilus si può fare il conduit non il secchio, il condotto in italiano che è questo blocco qui che è molto bello e adesso ho paura a romperlo perché magari una volta rotto non, non è... Si dà più, quindi magari lo prendo col silk touch Ecco qua dentro c'è un... tutto quello che ho già fatto Tutti gli attrezzi e robe varie che avevo smistate nelle ceste e Adesso lo rompo, ti prego dimmi che me lo dai Ok, meno male Se no sarebbe stato un po' da stupidi romperlo così E praticamente questa cosa funziona nell'acqua Magari adesso dormiamo E non so dove potrei mettere probabilmente non lo so Fare, farò poi un lago e si mette nell'acqua ed è una specie di beacon però del, dei, del mare funziona ah, ha pure diverse angolazioni da cui si può mettere e si attiva mettendoli tutto intorno un altare di prismarine però io non ce l'ho che buco enorme che c'è qui non ce l'ho e mh, la farò poi per adesso lasciamolo qui mh, altre cose che volevo fare in questo video erano migliorare il tetto qua sopra perché allora in questi giorni ho, ho mh, visitato molti luoghi e mh, ho trovato il rovere quindi con il rovere e la betulla stavo pensando di fare mh, eh, qualcosa. Stavo pensando, togliamoci questa che non ci serve, di andare sul tetto, rompere tutto questo. E poi non me ne sono mai accorto ma bisogna mettere, anche se l'ho messo malissimo, un tetto anche qui, più spiovente vabbè adesso distruggo tutto questo tetto qui allora ragazzi ho tolto tutto il tetto della casa e diciamo che così fa abbastanza, schi abbastanza schifo quindi allora la mia idea era quella di mettere della betulla qui aspetta magari liberiamo, magari liberiamo lo spazio nel, nell'inventario e mettiamo anche questo stavo pensando di fare le robe del genere qui tipo soltanto ai lati la betulla mentre invece tutto il resto di, di rovere e secondo me eh, può venire molto bello quindi adesso taglio tutto e ve lo faccio vedere come viene verso la fine allora ragazzi ho finito di fare la casa ed è venuta così, ho fatto ancora un attimo qui, l'ho abbassata ancora un po' perché mi piaceva più farlo spiovente. Dietro è anche così, poi dopo con la pala ho spianato anche un po' qui di la terra gialla, non so bene come chiamarla, del sentiero e così adesso, non lo so però mi sembra più bella così. Um, poi ultime cose che volevo dire è che um, io, Redharper, è un mio amico che, non, che presto forse arriverà anche su YouTube, ma io non so come vorrà chiamarsi, quindi per adesso lo chiamerò solo un mio amico. Um, stiamo pensando di... Cioè, stiamo pensando, abbiamo creato un server su, su computer su pc per java edition ehm, per adesso è ancora in beta se non mi si sballa la visuale e praticamente non stiamo cioè stiamo facendo tutte delle cose ehm, red Harper aveva deciso di mh, eh, di fare mh, un server eh, con le armi tipo vgf o comunque questi server di quel tipo lì però io preferivo più una vanilla, e alla fine abbiamo fatto una specie di misto. Ehm, vabbè, è molto carino, anche se adesso non, non è proprio al il top. Ehm, se volete entrare lo potete trovare su eh, Minecraft Italia, il, si chiama World Warcraft. L'IP non lo so bene ancora a memoria eh, Ma ogni volta che passa mi viene da spalare un nuovo pezzo della strada Non so perché eh, Ah, ecco sì, un'altra cosa che volevo dire è che probabilmente metterò altre strade Perché non mi piace tanto così Vabbè, io finisco il video così Speriamo che non elimini anche questo Perché se no mi giù dal ponte Ciao